La chiamata di soccorso, speranza e disperazione. Benvenuti alla quinta puntata del nostro podcast Eco dei Mari. Sono il vostro pirata RB, e oggi vi racconterò gli eventi che seguirono il naufragio del Titanic, la nave dei sogni. In questa puntata, esploreremo gli sforzi di soccorso, la speranza e la disperazione che caratterizzarono quella tragica notte. Dopo che il Titanic colpì l'iceberg la notte del 14 aprile 1912, l'equipaggio si rese conto che la nave stava rapidamente affondando. Fu allora che iniziarono i tentativi di chiedere aiuto, inviando segnali di soccorso via radio e sparando razzi di segnalazione nel cielo notturno. Il primo a rispondere alla chiamata di soccorso fu l'RMS Carpatia, sotto il comando del capitano Arthur Rostron. Nonostante fosse a 58 miglia nautiche di distanza, Rostron ordinò di dirigere immediatamente verso il Titanic a massima velocità, mettendo da parte le procedure standard e rischiando la sicurezza della sua nave per salvare i sopravvissuti. Mentre il Carpatia si avvicinava al luogo del naufragio, l'equipaggio del Titanic lottava disperatamente per mettere in mare le scialuppe di salvataggio. Purtroppo, molte scialuppe furono calate in mare solo parzialmente piene, a causa della confusione e della mancanza di preparazione. Le storie di coraggio e sacrificio emersero in mezzo al caos. Ad esempio, l'orchestra del Titanic continuò a suonare fino all'ultimo momento, cercando di mantenere calma l'atmosfera tra i passeggeri. Alcuni membri dell'equipaggio si sacrificarono per dare a altri la possibilità di sopravvivere. Il Carpatia arrivò sul luogo del naufragio intorno alle 4 del mattino, circa un'ora e mezza dopo che il Titanic era scomparso sotto le onde. Iniziarono le operazioni di soccorso, recuperando i sopravvissuti dalle scialuppe di salvataggio. Alla fine, il Carpatia riuscì a salvare 705 persone, ma oltre 1500 erano morte nel tragico incidente. La tragedia del Titanic portò a un cambiamento nelle norme di sicurezza e alla creazione di organizzazioni come l'International Ice Patrol, per prevenire futuri disastri in mare. Tuttavia, le vite perse nel naufragio del Titanic rimangono un doloroso promemoria delle sfide e dei pericoli che possono sorgere nell'oceano. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Eco dei Mari. Ricordatevi di iscrivervi al nostro podcast per non perdere nessuna delle nostre emozionanti storie marittime. Ci rivediamo domani sera alle 21 per la sesta puntata, il salvataggio dei sopravvissuti, la corsa contro il tempo. Arrivederci e buon vento. Il vostro Pirata R.B.